Conto fino a tre, sono già le tre C'è così tanta gente intorno e vorrei solo te Ho preso un volo solo andata ma non so il perché Non lo so E a volte penso che vorrei riuscire ad affogare con un ruscello Guardare pesce a testa e in giù dormire in un castello E penso che potrei scordare anche il mio nome invece resti solo dentro ai sogni miei dentro ai sogni miei e vorrei ridere da matti tipo fino a piangere ubriacarmi col tuo amore fino a vomitare vorrei avere te il regalo come a Natale invece resto qui ad aspettare conto fino a tre, sono già le tre c'è così tanta gente intorno e vorrei solo te ho preso un treno per scappare ma stazione proprio tu, non è che eri tu E non mi hai salutato, no, non mi guardi più E non ti sei girata, avergli una granita La faccia bianca come io l'avevo immaginata E vorrei ridere, tipo fino a piangere Ubriacarmi col tuo amore fino a stare male Vorrei avere te regalo come a Natale Invece resto qui ad aspettare E vorrei ridere da matti di.